il 2000 certo che verrà un punto, pioggia sopra le amici di Fare Musica e dintorni. Questa sera sono qui all'Auditorium Parco della Musica con Fiorella Mannoia. Ciao, ciao e Fiorella. buonasera! Ciao. Grazie per aver accettato il nostro invito no, figurati, questa tappa a romana qui all'Auditorium Parco della Musica per presentare personale. Eh, 13 brani che raccontano storie, eh, storie di ogni giorno, 13 immagini che raccontano la tua personale. Eh, visione del mondo come nasce questa tua passione per la fotografia e come questa ha accompagnato questo tuo percorso ecco personale eh, è nata per caso, devo, cioè, mi è sempre piaciuto fermare delle immagini ma l'ho sempre fatto col telefonino come fanno tante persone insomma vedo una cosa per la strada che mi piace e la fotografavo ma, ma per caso nell'ultima data della tournée scorsa eravamo a New York, un mio collaboratore voleva comprare una macchina fotografica, siamo andati in quei mega negozi newyorkesi che vendono macchine fotografiche. Mi sono incuriosita, ho detto ma quasi quasi ci provo. Me ne compro una anch'io. Mi sono comprata la macchinetta fotografica, appena sono uscita a New York ho fatto le prime foto, le ho guardate, ho detto, <ride> ma io fino ad oggi ho telefonato, oh, oh, oh, ho fotografato col cellulare, Cosa? ma insomma è inutile dire che è un'altra cosa per cui mi sono appassionata e eh, è diventata una vera e propria passione eh, io me la porto sempre dietro ce l'ho anche io adesso anche qui nella borsa e quando cammino per la strada se c'è qualcosa che mi piace un volto, un, uno scorcio un vicolo, che ne so fotografo è, una è diventata una passione che non pensavo che potesse prendermi così tanto così tanto come è stata la musica ecco la stessa cosa Infatti è, è, è una visione del mondo completamente diversa perché se prima camminavo per la strada un po' disattenta come fa la maggior parte della gente, adesso cammino per la strada e mi, mi guardo sempre intorno per vedere se c'è qualcosa da fotografare, per cui la mia visione del mondo è molto più attenta, molto più eh, come dire, sì, attenta e curiosa, ecco, per quello te che, te. Ci, che ci circonda, per cui ho fatto queste foto nel corso di questi due anni, da quando la macchinetta, e, e abbiamo deciso di di, mettere, di associare a ogni canzone un'immagine tra quelle che avevo scattato, e, ed è stato divertente scegliere quale poteva essere abbinata. E perché? Io ho le mie motivazioni, naturalmente, potrei spiegare perché in quella canzone io ho abbinato quella foto. Eh, ed è stata alla fine una mia piccola personale, ecco perché il disco si chiama così, che è una doppia lettura, personale la mia visione del mondo, ma personale anche perché ricorda una piccola personale fotografica sono comunque, resto una dilettante, perché so che i fotografi sono altri però imparo, piano piano, piano piano, piano piano imparo Abbiamo visto, poi tra l'altro eh, leggevo un po' le interviste degli altri colleghi, no? Probabilmente, insomma, c'è stata una mostra, no? di queste Di queste tue fotografie e... Sì, quando abbiamo fatto la conferenza stampa me le hanno stampate tutte, anzi è stato molto emozionante per me entrare lì, non me l'aspettavo, erano tutte stampate, le avevano messe tutte con la luce giusta, mi cioè, sono sentita insomma, ero, ero emozionata sì. perché vedere le mie foto esposte eh, con la gente che le guardava eh, era bello, un insomma, bel è stata una bella, una bella esperienza, una bella, bella, bella, una esperienza, bella emozione sì. Il Peso del Coraggio un brano importante, forte scritta da Mara e Maria Luisa De Prisco sì. sono ecco una sorta ecco, di manifesto anche un po' una richiesta di responsabilità che ognuno ha la sua parte in questa grande scena Ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il no, peso di Se tu oggi dovessi identificare, no, Questo male assoluto che stiamo vivendo in questo periodo, ecco, in cosa lo identificheresti? Beh, sai, stiamo vivendo un momento che non è solo italiano in cui si respira troppo odio, troppa intolleranza, troppa troppa gente scrive cattiverie io credo che spero solo che si abbassino un po' i toni di tutti perché, perché credo che noi stiamo in un momento un po' pericoloso non lo vedo appunto non lo vedo solo in Italia ma se si soffia sul fuoco se si sta attento all'uso delle parole a come si dicono soprattutto quando vengono pronunciate dalle istituzioni eh, diventa pericoloso diventa pericoloso perché mh, vai a stuzzicare la pancia di, di, un, di un paese che già è in sofferenza per tanti motivi, per la crisi per tanti problemi che hanno, che abbiamo per cui insomma spero che si abbassino un po' i toni eh. consordo per ogni lacrima che ho pianto invece compro il cielo e pure il vento con seme per ogni volta che ho sofferto se poi fa crescere grano nel deserto, se le ingiustizie fossero candele, la terra brucierebbe più del. Hai dato una grandissima opportunità a un giovane emergente, insomma, a un, un giovane nel tuo album. Questa bellissima iniziativa che è la canzone Sospesa con Antonio. Come hai conosciuto Antonio? E mi piacerebbe raccontarla no? un po' questa, questa tua iniziativa, perché fuori insomma, ci sono tanti giovani che ci provano e questo è una bellissima è una... Bellissimo assist. Eh, no? beh, sì, mi è venuta, venuta questa idea perché. Eh, Carlo Di Francesco il mio produttore era andato ad incontrare Antonio perché Antonio aveva piacere fargli sentire delle canzoni ma era una cosa che riguardava loro, io non c'entravo niente sente questa canzone quando torna eh, in studio mi dice guarda, ho incontrato Antonio e Carluccio, un mio amico, un cantautore bravissimo, mi fa sentire questa canzone mi piaceva tanto la canzone napoletana e io quando la sento mi innamoro però essendo in napoletano non la voglio artisti generosamente io. offrono la loro platea io ho fatto un po' di più, oltre che la mia platea, mi ho fatto il mio disco, e lui si chiama Antonio Carluccio. E allora ho detto: ma come, è, è un peccato che questa canzone non, non venga ascoltata, cioè l'avrebbero ascoltata nel disco di Antonio, naturalmente, ma avrebbe avuto più difficoltà come cioè, giovane a farsi ascoltare, a farla sentire. E allora ci siamo inventati, Cerco, facciamo una cosa, ho pensato, in genere eh, si ospitano dei giovani sui propri palchi, no? tanti artisti chiamano dei, dei, dei cantanti più giovani e gli permettono di aprire il concerto e gli offrono la loro platea, ma a che ho memoria nessuno aveva mai pensato di fare questa cosa su un disco, cioè di ospitare nel proprio disco la canzone di un altro. Allora ho detto, eh, facendo riferimento al caffè sospeso napoletano, appunto perché siamo tutti intorno a Napoli, eh, visto che la canzone è napoletana, dico, eh, prendendo spunto dal caffè sospeso, che insomma sa tutti sanno chi è, ma che è, ma lo spiego per chi magari non lo sa, c'è un'abitudine antica napoletana che trova un gesto meraviglioso ed è quello di lasciare un caffè pagato. Vai a prendere un caffè, ti bevi il tuo caffè e poi ne lasci uno pagato per chi non se lo può permettere si chiama appunto una tradizione del caffè sospeso, Detto, facciamolo anche per questo disco, noi produciamo, noi realizziamo il disco, noi lo mettiamo, il pezzo, noi lo mettiamo dentro e facciamo questa sorta di canzone sospesa. Figlio, mamma, mamma, cazzo che Molto grazie molto Fiorella, ti ringrazio molto e sicuramente insomma speriamo di incontrarti al più presto sempre grazie. qui a fare musica e dintorni. Buon concerto, grazie. buona grazie, grazie. grazie ancora. Grazie, Ciao. Grazie Gracias.